Uh, domenica 1 agosto 2021 sarà una uh, lettura molto particolare utilizzeremo uh, le carte degli unicorni le carte delle fatte e le, le carte degli esseri della natura va bene ma ci andremo comunque a sintonizzare con la frequenza angelica dell'arcangelo michele per chiedere massima protezione guida e assistenza volevo ricordarvi per ricevere le notifiche eh, sulle mie letture e anche sul, quando praticamente pubblico eh, anche video di informazione sugli angeli sulla legge dell'attrazione sulla guarigione e così via vi consiglio di iscrivervi al canale e di eh, schiacciare sopra la campanella così arriveranno le notifiche va bene ok iniziamo con la nostra lettura angelica invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, padre e madre, invoco i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono, invoco te Arcangelo Michele, Maestro Gesù, invoco Maria Regina Celeste, tutti gli angeli e gli esseri di luce che operano in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele, anche nel regno delle fate e degli esseri della natura. Arcangelo Michele ti chiedo di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 massima protezione psichica guida e assistenza grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie maestro gesù grazie maria regina celeste fatto è fatto è fatto e così è e così sia ora per sempre e per l'eternità <ride> ok andiamo a mischiare le carte andremo a prendere tre carte da ogni singolo mazzo abbiamo ok, prima carta, passione, la carta della passione, ecco qua, è uscita un'altra carta, questione di vite passate, Discernimento anime infinite Bene, molto interessanti le carte degli unicorni Ora vediamo le carte delle fatte Abbiamo tentazione E eh sì, qua ha a che vedere anche con relazioni sentimentali Quindi praticamente speranza, ok. Vediamo poi cosa vuole dire nello specifico. Uscire all'aperto. vediamo il terzo mazzo, ecco ne sono cadute due, quindi faranno parte della lettura, anzi ne sono cadute quattro, facciamo che le prendiamo proprio per la lettura, sono cadute tutte insieme, allora anticipazione, abbiamo la carta della natura, assolutamente, avvertimento, E poi la carta della guarigione. Ok, iniziamo la nostra lettura angelica. Prendiamo anche una carta dal mazzo di Louise Hay. Queste sono le carte dei pensieri positivi, eh, del potere dei pensieri di Louise Hay, stampate da My Life in Italia. Prendiamo il messaggio. Sono in pace con la mia età. Ok, vediamo un po', iniziamo la nostra lettura gli angeli gli esseri della natura gli unicorni l'arcangelo michele ci stanno invitando a, uh, a mettere passione in ciò che facciamo o fare ciò che ci dà Passione. abbiamo bisogno di elevare la nostra energia le nostre vibrazioni e le nostre eh, frequenze eh, veramente diciamo che fare le cose con passione con gioia va ad elevare la nostra energia le nostre vibrazioni e le nostre frequenze noi abbiamo bisogno veramente di portare più gioia nella nostra vita quindi alle volte dobbiamo anche lasciare andare le cose eh, che non ci piacciono per dedicarci a cose che ci danno gioia che possa essere la pittura che possa essere uscire all'aria aperta a passeggiare fare una pedalata in bicicletta che possa essere scrivere un libro che possa essere danzare va bene che possa essere cantare che possa essere qualsiasi cosa che fa battere il tuo cuore e che porta gioia amore e passione nella tua eh, vita ok eh, L'arcangelo Michele sta dicendo di lasciare andare il karma legato alle vite precedenti e per questo l'invito da parte degli angeli dell'arcangelo Michele è anche quello di ehm, di recitare il cosiddetto processo di liberazione. Voi potete trovare questa preghiera molto potente che va a sciogliere i voti, gli accordi, i patti, eh, tutto ciò che è opposto alla gioia e alla passione che vi sta limitando, vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere. Ecco, con questa preghiera, voi potete veramente liberarvi da tutto ciò che a livello conscio, subconscio e inconscio, vi sta impedendo di, di essere nella gioia, nella passione, nell'allegria, nella spensieratezza e nella creatività. Il il processo di liberazione lo potete trovare nel mio sito connessioneangeliche.com, è completamente gratuito, lo ritrovate infatti nelle risorse gratuite, lo potete scaricare in formato PDF, in formato eh, mb 3, come preferite, va bene. Eh, diciamo che assolutamente questa carta va a confermare che tu sei un'anima antica, va anche a confermare che quella persona per cui hai posto una domanda assolutamente eh, l'hai già incontrata in una vita precedente ecco perché hai questa familiarità con questa con quest'anima eh, però in questa vita gli angeli e l'arcangelo michele dice c'è eh, come dire il cosiddetto libero arbitrio il fatto che c'è familiarità nell'anima non è necessariamente eh, una risposta non è, cioè, non, non è detto che questa persona sia la persona per te per questa vita va bene hai bisogno più che altro di sciogliere il karma comunque in queste relazioni che tu stai vivendo va bene eh, quindi assolutamente liberati dalle vite passate liberati dal dolore dalla sofferenza liberati da tutto ciò che ti sta impedendo di essere eh, felice e soprattutto gli angeli gli unicorni e i gli esseri di luce ti stanno dicendo usa il tuo discernimento in questa situazione non tutto è come sembra Dice quindi, mh, fai un po' di attenzione a questa persona o a queste persone o a questo ambiente lavorativo che eh, ti sta circondando, in quanto non, non, è tutto, non è tutto chiaro, non è tutto alla luce del sole, va bene? Eh, tu dentro di te hai assolutamente. Mm, hai, hai assolutamente le risposte mantieni anche i tuoi segreti segreti non rivelare le cose eh, che eh, hai dentro a tutti eh, parlare solo con le persone di fiducia perché c'è qualcuno che in questo momento non è pienamente ehm, come dire sincero sincera con te va bene è anche uscita la carta della tentazione diciamo che alcuni di voi magari in questo momento stanno vive, anche fa, stanno avendo delle abitudini un po sbagliate potrebbe essere un'alimentazione sbagliata potrebbe essere fumare troppe sigarette ok eh, oppure c'è qualcosa che vi sta facendo sentire in colpa nel senso magari avete fatto qualcosa che non volevate fare o avete detto ho pensato quello che non volevate dire o pensare va bene diciamo che le fate in questo momento ti stanno dicendo di di elevarti di, di lasciare andare le tentazioni eh, di lasciare andare il senso di colpa di perdonarti però di non cadere nelle basse frequenze eh, eh, di essere sempre in allineamento all'amore di essere quando tu sei nell'amore no, non fare questi errori perché poi te ne puoi pentire va bene cerca di puntare in alto nei tuoi desideri cerca di ambire eh, ad avere successo in quello che desideri Possa essere il lavoro, possa essere le amicizie, una relazione, cerca di uh, di, di sognare in grande. Le veramente le fatte ti stanno proprio dicendo di sognare, uh, di sognare in grande. Va bene, e, diciamo che è anche rimanere focalizzato nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Hai bisogno però un po' di uscire dalla mente. Se troppo caotico, se troppo caotica, e quindi ti sembra che in questo momento stia andando tutto male, invece, non è così, è solo bisogno di. Dalla solita routine, da queste basse frequenze, esci un pochino di più nella natura, diciamo che lo dicono sia le fate ma anche gli esseri della natura ti stanno invitando a uscire all'aria aperta a, veramente hai bisogno di, di stare in pace nella natura eh, Veramente anche se hai un solo giardino vai in giardino, passa del tempo leggi un libro, medita prega eh, fatti delle passeggiate respira aria pura aria fresca e ricordati che, eh, che praticamente eh, tu sei esattamente nel posto giusto, nel momento giusto, esattamente dove devi essere. Se in questo momento ti sembra che tutto sta andando male, chiedi più aiuto, guida, assistenza a Dio, agli angeli, all'arcangelo Michele, stai tranquillo, stai tranquilla che piano piano le cose andranno bene. Quante volte gli angeli ti hanno detto di uscire nella natura? Quante volte hai sentito quell'istinto e poi eh, è subentrata la paura, i blocchi? Ecco, chiedi guida, assistenza agli angeli, all'arcangelo uh, Michele, stai tranquillo, stai tranquilla, eh, c'è un senso di anticipazione, sta arrivando qualcosa di importante nella tua vita, sta arrivando qualcosa di meraviglioso nella tua vita, sta arrivando qualcosa che ti sorprenderà, va bene? Quindi rimani apriti alle benedizioni, benedizioni alle porte, questa è una cosa molto, molto bella, va bene? Diciamo che eh, è uscita anche la carta che, mm, che, eh, ti, che parla appunto del, del mm, parla, cioè si lega alla lettura precedente, ossia discernimento, se hai sentito dentro di te che c'è qualcosa legato a quella persona, a quelle persone che non va, questa carta va a confermare che assolutamente. Ehm, devi fidare di quelle sensazioni assolutamente quelle sensazioni sono la guida divina va bene non non non aprire te stesso completamente Tieni i segreti per te, tieni le tue idee per te e cerca di rimanere focalizzato nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi e allontana le persone che in questo momento ti potrebbero smontare o potrebbero mettere dei pensieri negativi nei tuoi progetti, va bene? Eh, C'è un momento di grande guarigione alle porte quindi guarigione per te guarigione anche nelle relazioni va bene quindi sta arrivando qualcosa di, eh, di positivo ma laddove tu hai delle percezioni che ti rendi conto che non è il momento che i tempi non sono maturi che quella persona non ti puoi fidare di quella persona fidati di te non giudicare non c'è niente di di male allontanati vai nella direzione giusta perché grandi cose stanno arrivando c'è un senso di anticipazione perché stanno arrivando miracoli infiniti benedizioni infinite e guarigione nella tua vita ok alcuni di voi alcune di voi hanno bisogno di ricevere guarigione di Concentrarsi su una salute eh, perfetta, di fare un'alimentazione di un certo tipo, di fare più sport, di bere più acqua, di mangiare più frutta e verdura, va bene, ma anche di rivolgersi eventualmente a un guaritore eh, olistico che vi può aiutare per questa situazione. Va bene, ok? Eh, benissimo, tu stai proprio, tu sei scelto la strada dell'autoguarigione, del tuo ri riallineamento spirituale. Rituale, questa carta va a confermare che sei nel cammino giusto, la via dell'auto guarigione, la via della, del riallineamento spirituale, la via giusta per te in questo momento. Bene, ehm, sono in pace con la mia età. Questa carta è molto bella eh, perché molte persone troppo giovani stanno male perché sono troppo giovani, molte persone avanti con l'età. Si sentono ormai arrivate, altre che magari sono sempre giovani, però hanno, magari hanno superato i 30 e 40 anni, si sentono già in un'età avanzata, non c'è cosa più sbagliata. Il cammino spirituale, il risveglio spirituale dell'anima, eh, non, non ha età. Se tu ti senti vivo, se tu ti senti viva, se tu ti senti piena di gioia, hai voglia di vivere, hai voglia di fare, hai voglia di creare, non esiste l'età, non esiste Esistono blocchi, non esistono, eh, non lascia andare queste paure che non servono a niente. Ogni età porta con sé gioie ed esperienze speciali. Ho sempre l'età giusta per il momento in cui mi trovo nella vita. Quante persone ci sono che hanno intrapreso una carriera anche all'età di 50 e di 60 anni? Quindi, per piacere, se senti quella chiamata, se senti che hai voglia di cambiare la tua vita, ascolta il tuo cuore perché il tuo cuore ti sta guidando nella direzione giusta è la guida divina che ti sta parlando ok bene io per questa eh, lettura ho concluso volevo ricordarvi che mi occupo di fare delle letture angeliche anche come in privato sia con l'utilizzo delle carte ma anche come connessione diretta mi occupo anche di facilitare la guarigione eh, energetica con le nuove frequenze di luce sulle altre persone di persona se vi trovate ad Alghero in sardegna o a distanza va bene Facilito anche la connessione al sé superiore ma questa va fatta di persona mi occupo anche di logo Ceiling, un lavoro di coaching molto potente che vi può aiutare a eliminare le paure i blocchi per liberarvi da tutti quei sistemi di credenze limitanti da tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere eh, di essere in pace in armonia con voi stessi e di agire anche nella direzione dei vostri sogni eh, con logo siling è anche possibile eh, ripro per eh, far sì che si possano eh, diciamo manifestare i propri sogni e i propri obiettivi quindi allenare il subconscio a manifestare secondo la nostra volontà dell'anima del cuore ma anche la nostra volontà personale ok un lavoro di riallineamento eh, per chi è interessato volevo informarvi che eh, la prima settimana di ottobre Fammi vedere un attimino, scusate perché dovrebbe essere, la, no, la seconda settimana di ottobre, il 9 e il 10 di ottobre ci sarà il, no, il nuovo webinar di guarigione con le nuove frequenze di luce. Per i primi che si iscrivono ci sarà una promozione super speciale, ok? Bene, io vi saluto, vi voglio bene, ci sentiamo presto, alla prossima settimana, un bacione a tutti, ciao ciao!